Carissimi, stiamo entrando in Sefer Bereshit dal capitolo 12 in avanti. Stiamo per affrontare la storia dei patriarchi. In realtà gli ebrei non definiscono Abramo, Isacco, Giacobbe, i patriarchi. Questa è un'accezione tipicamente neotestamentaria. Sono definiti Shiloshimavot i tre padri, come i Maot, sono Sara, Rebecca, Lea e Rachel, no? Le quattro madri. Primo di tutti di Abramo. Di Abramo, permetto che voglia arrivare al testo subito, perché sennò no ci sarebbe da fare 25 video solo di introduzione a questa situazione di, di Abramo. Però in realtà eh, due cose dobbiamo dirle. Prima, la datazione è incerta, siamo ancora in un periodo difficilmente da documentare dal punto di vista storico. Personalmente si supera il ventesimo secolo avanti l'era volgare. Questo perché? Perché io normalmente penso biblicamente, biblicamente di seguire la cronologia all'indietro, che noi troviamo nel Libro dei Giudici, quindi viene tutto spostato di 400 anni in avanti rispetto alle datazioni che storicamente i popoli circonvicini hanno dato a questi eventi, e non solo a questi, anche a quelli dell'Esodo, che sono un po' spartiacque, no? come ne abbiamo prima Cristo, dopo Cristo, qua abbiamo eh, nel periodo dell'Esodo, prima dell'Esodo e dopo dell'Esodo. Inizia qua la, la vicenda dei quattro padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Um, mi è stato chiesto da molti di voi proprio in questi giorni che cosa significasse strana questa coincidenza il fatto che Dio, dopo il diluvio, dice che si pentì di aver mandato il diluvio. Ovviamente, non è un sentimento umano, ovviamente, non è il pentimento umano perché la Bibbia stessa dice che Dio non è un uomo da pentirsi, quindi non significa anche che cambiò idea essendo atto puro, certamente iniziò una nuova era dopo Noach. Cosa significa? Non ci sarà più un diluvio, non avrò più le la pazienza, no? come dicono molti testi del Nuovo Testamento, portò pazienza nell'epoca l'epoca di Noè, eh, vedete che l'età dei patriarchi, no? quelli sci patriarchi, eh, rallenta, rallenta, rallenta fino Abraham, ad Avram Avinu, e quindi Dio dice, domani in poi, la redenzione la farò all'interno, cioè servendomi di seme umano, e la redenzione globale, la benedizione globale, lo vedremo già oggi, inizia proprio su Avram. Il motivo è perché Avram, av padre, grande popolo, no? E Sono tre parole in una: av no? Am, grande popolo. Perché è stato scelto non si sa. In una lettura posteriore, al capitolo 20, versetto 13, in ebraico, mi raccomando, non in italiano. Abramo rilegge parlando con Abimelech, questa sua chiamata, questa sua vocazione da Ur dei Caldei, poi arriva fino ad Arran e da Harran, di nuovo, no? poi la Mezzaluna fertile. Scende, siamo in quel periodo lì di grande immigrazione, a Canaan. Lui, in una visione retrospettiva, dice che tutto il suo casato, Nahor, Terach, quindi il nonno e il papà, lui stesso, con i suoi fratelli, uno morì, vi ricordate, in giovane età ereditò il suo figlio Lot, che divenne figlio putativo sostanzialmente, pur essendo il nipote, furono gli dèi, gli dèi, a chiamarlo. Poi tra uno di questi si manifestò, lo vediamo adesso con l'Ech la parasha di l'Ech gli israeliti qui mettono, iniziano la terza parasha del Sefer Bereshit, cioè la terza parte no, di lettura, eh, quindi la terza settimana sostanzialmente, dopo Simchat Torah, siamo già nei Chagim, nelle grandi feste ebraiche, tra settembre e ottobre, no? inizia il nuovo anno liturgico, il nuovo anno di lettura, il nuovo anno biblico, il nuovo anno lunaro solare. La motivazione non lo sappiamo. E la cosa strana è che subito dopo queste vicende importantissime di Abramo, che fondano e benedicono anche la nostra genia e la nostra fede in ciò che lui ha fatto ed è e ha costituito di Abramo di fatto poi non se ne parla più qui entriamo un po in un mistero poi ognuno può avere le proprie opinioni teologiche basta che siano accade accademicamente fondate e non così solamente per idee personali che io ho le mie chiaramente però il fatto sta che dopo non se ne parla più bisogna arrivare al Nuovo Testamento ci sono Due accenni nelle genealogie, ci mancherebbe altro, discendendo tutti dall'uomo che viene al di là del fiume, cioè l'Ivru, l'ivreo Abramo l'ebreo, cioè l'ebreo. E il motivo non si sa, non si sa perché sia stato chiamato, certamente su quel casato dio ha posto una benedizione. Che sia stato il primo monoteista, storicamente, non è possibile, che sia stato il primo monolatra cioè colui che fa il culto unico ad Hashem, al tetagramma della Bibbia, questo sicuramente sì. Prima di iniziare la lettura dei primi due o tre versetti e ci fermiamo, devo anche dire che in altre playlist ho accenato alla bonifica dei luoghi. Bene, Abram quando arriva a Canaan, una terra che poi dovrà ospitare Erez Israele, quindi diventerà Erez Israele dopo il ritorno dall'Egitto, C'erano già dei luoghi deputati a culti polilatrici, noi diremmo culti pagani. Ebbene, Abramo che cosa fa? La bonifica dei luoghi. Lo fa a Morè, lo fa a Mamre, lo fa in, a Sichem. a Chiri, a Tarba, Comunque dovunque lui vada da vivo o sia stato messo da morto, lì abbiamo una sanificazione, una riconsacrazione, una javicurazione, Iavizzazione del luogo e questa la tradizione iavista e quella sacerdotale lo affermano chiaramente. Ultimo e non ultimo, i grandi esperti i semitisti quando studiano questi testi si sono resi conto che dal punto di vista grammaticale, e le hanno lasciate queste cose, no? eh, gli ultimi redattori, siamo sempre ai tempi di Estra, Esdra e Nehemia, Esdra in modo particolare, li hanno lasciati per indicare che molte di queste cose scritte sono tradizioni arcaiche anche un po' ripeto sgrammaticate, non perfettamente, oggi diremmo eh, con la lingua moderna dell'epoca ovviamente, quella di Esdra, quindi di quasi che devo dire, 1600 anni dopo, 1800 anni dopo, non sono stati rimaneggiati in alcuni punti sì, in altri no. Per Lasciare ai posteri, quindi anche a noi, come indegni lettori, una documentazione sul fatto che questi sono testi arcaici arcaici e li ringraziamo, perché così dicono i simitisti, eh? non noi teologi, ma storici. Ci lasciano queste pietre preziose. Allora, le traduzioni in italiano vanno tutte bene, però, visto che uno dei compiti del nostro canale è fare una lettura storico-critica del testo, Alcune sottigliezze dobbiamo dirle perché così qualifichiamo un attimino l'intervento. Vayomar Adonai el Avram e dirà, e disse: il tetagramma su Abramo, cioè Abramo, Lech lecha, è un imperativo molto forte, anche piuttosto violento. Spiantati, togliti, vattene. Indica proprio una rottura. Devi fare una rottura, cioè anche una certa età, 75 anni, sei già cresciuto, bisogna che tu faccia un taglio, si è già arrivato fino a qua, quindi da Ur dei Caldei sei già arrivato a haran Haran è il luogo di questo quest inizio di Parasha, bisogna che ti togli, che ti pianti, ti sleghi, te ne vai. Lech da che cosa? Nearsecha, dalla tua terra, dalla tua terra, non è più questa la tua terra, la tua Erez, ma diventerà Erez Kenan, Erez Israel, lo vedremo, il, tuo, il figlio di tuo figlio, quindi vattene a questa terra. E attenti adesso. Il molad, che è la parola che viene dopo, cioè il articolo in italiano, molad, il termine tecnico, viene tradotto tua patria. No. Secondo lo gestro, che è il più grande vocabolario filologico di ebraico e di aramaico, sub vocem molad, datelo a vedere. Qui la cosa è molto più complessa, molto più bella, più avventurosa per noi, però è molto più complessa, perché il molad era una partizione di tempo del quarto della luna per indicare le nascite. E la cosa strana è che questa è una traduzione sumero-accadica che viene fatta risalire al a un mercoledì. Vuol dire cosa c'entra? C'entra, perché nelle arcaiche tradizioni giudaiche Dio avrebbe creato il mondo il 14 ottobre mercoledì capite quindi cosa significa questo no sono curiosità che vi dico perché abitando biblioteche di commenti queste cosettine me le hanno mi, mi rimangono così un po' così diciamo in simpatia e ve le voglio dire per qualificare il nostro canale il nostro intervento la vostra perdita di tempo e, e il vostro prezioso tempo che perdete con noi, o spendete con noi. Il Molad quindi dice, lascia quei legami, sentite che, che, che frase bisogna dire per tradurre Molad, quei legami legati alle nascite, sottinteso del tuo parentame, legati agli influssi lunari in una religione, in una cultura, che ha divinizzato le stelle in generale, le chiamano tutte stelle, anche la Luna erano stelle, non c'erano pianeti, erano tutte stelle, e permettete il linguaggio poco scientifico, ma questa era l'idea degli uomini di 4000 anni fa, e quindi lascia questo sistema cronologico, divinatorio, di eh, tuoi col collaterali nati con te seguendo le date astrali, il MOLAD. Capite che tradurre patria c'entra per noi la patria, il tricolore, l'altare del Militignoto a Roma. Quella è la patria, ma dove pulsa il cuore d'Italia? Qui patria c'entra poco perché si parla di, di questo quarto della Luna delle nascite legate ai flussi lunari, insomma noi potremmo dire lascia l'astrologia, lascia i legami di sangue con l'astrologia, ecco questo sta dicendo, il molad è quello, eh, come nelle feste ricorrenti che noi traduciamo stagioni, sono il muadim, sono le feste delle le mezze feste, feste vabbè e chag, diciamo le mezze feste tra i due chagim, va bene, quindi poi dice e poi qui parla proprio di casa, avecha, cioè dice, abeta avecha, cioè la casa di, di tuo padre, cioè la casa di tuo padre, cioè ti devi mollare, tuo padre, la casa di tuo padre, implicitamente gli dèi di tuo padre, l'abbiamo parlato prima di molad, il povero Terach, e poi dice, alaretz asher, adecha verso una terra, usa lo te stesso termine, terra e terra, lascia la terra, ma vai in una terra che io ti farò vedere. Ora, questo vedere è strano perché lui, Dio, il tetagramma glielo porta su questa terra, non è che gliela fa vedere, gliela fa toccare. Il fatto che dica che glielo faccia vedere indica anche una visione, oltre che poi una conquista reale. L'altro elemento strano in questo versetto, potremmo già chiudere qua, è... Che Dio disse, quindi è legata poi alla parola, perché più avanti si dirà nel versetto successivo che Dio gli ha parlato. Però non dice che lui ha udito, che ha avuto locuzioni, visioni, apparizioni, questo verrà dopo, in un progressivo aumento di rivelazione. Dice che e Dio disse, ma non dice in che modo: in un sogno, quando sogna lo, ve, lo dirà, in un stordimento, quando ci sarà la terda la e ma. Lo dirà, si chiama Tardemà questo sogno, questo, questo assopimento, no? quello di poi, che ebbe anche Adamo nel giardino, quando nacque Eva, eh, quando vide eh, ebbe visioni, lo dice, quando ci furono le apparizioni, lo dice, L apparizione oggettiva e la visione soggettiva, pur essendo diciamo, tutte e due reali, quando ci sono le locuzioni, lo dice, sente solo lui, o sentono anche gli altri, no? Qua dice è, è vago. Perché dico questo? Perché è legato col verbo vedere molto probabilmente eh, noi non lo possiamo dire, ma è successo qualcosa che lui abbia udito e visto qualcosa, soprattutto la terra, perché dice: Ti farò vedere. E poi, e farò a te. Via seha. Il verbo asà è il verbo che Dio usa quando, dopo la creazione, quando riplasma tutto, no? Quindi anche qui vediamo che sta ripartendo tutto da capo: E farò a te. E farò te, anzi. Le goi, come popolo, usa il termine non ham, da qui avrà ham, ma goi. Goi normalmente indica i popoli, non solo il popolo di Israele, i popoli. Quindi lo mette a capo come di popoli, diremmo. Gadol, grande, popolo grande. Poi c'è una serie di benedizioni aperta da una benedizione. Ora, la berakà normalmente... Oggetto di Berahà, di benedizione, è sempre Dio, mai le cose, mi raccomando. In questo caso è Abramo, oggetto di benedizione da parte di Dio. Per, per noi uomini è sempre la benedizione a Dio, mai sugli oggetti. Biblicamente non funziona così. I pagani benedicono le cose nella, nella, nella Torah. Qui invece è, è Dio che benedice, e ovviamente lo può fare, quest'uomo, oltre a averlo benedetto con la nascita, oltre a averlo benedetto con l'elezione. E dice, benedirò te e farò grande, il tuo nome, e sarai, attenti adesso, ci sono tre benedizioni. Sarai Beracha, Uvarechecha, Uvarechecha. Tre benedizioni. Cosa ricorda? Tre parole dice, benedizione, benedirò i benedicenti. Benedirò, dice, sarai benedizione, benedirò ovviamente te. E benedirò i benedicenti, sono tre parole, beraka, beraka, beraka. queste tre parole insieme vanno direttamente al futuro di Abramo che nei suoi lombi portava Levi e Levi è il padre ovviamente di Aaron, perché è, è, è il suo è, non che il padre di Aaron e di Mosè si chiamasse Levi, ma era della tribù di Levi, quindi Levi, il capostipita, è il padre di Aaron, nel senso che all'interno dei, dei Levi c'è la quanute, il sacerdozio. E la grande benedizione sacerdotale è tripartita, ci sono tre berakot. Vengono richiamate qua, perché dice berakha berakha. E chi maledirà te, chi disprezzerà te, io maledirò. Quindi il disprezzo dei figli naturali di Abramo attirano la maledizione di Dio. E saranno benedetti in te, becher, becha, in te, saranno benedetti in te, quindi in te vuol dire nel tuo seme, col, attenti, mispacot, tutte, non è famiglia, famiglia capite, è un'istituzione romana, tutti i casati, tutte le relazioni umane che fanno riferimento a un padre o una madre, non dico tribù, perché la tribù è un altro termine, si intende casata in questo caso. Più avanti si parlerà appunto della tua casa. Attenti, non dice eh, tu, tutti i casati della terra intesa, della, della Erez, no, no, della Adama, cioè della umanità. Adama, Adama, della terra intesa come i terrestri, tutti i terrestri. Penso che come... Uh, primo approccio introduttivo questi tre versetti siano più che sufficienti da riprendere il Signore ci benedica veramente grandemente se vi piace il nostro canale se vi piace questo intervento scusate potete farlo girare mettere un like iscrivervi al canale perché ci teniamo molto a crescere e essere seguiti se intendete seguirci, iscrivetevi se no eh, non è un problema se volete usufruire anche di altri altri servizi, corsi di approfondimento avete la possibilità di abbonarvi o di sostenere il canale anche, con, anche solo con un caffè vi ringrazio, vi ringrazio da parte mia da parte dello staff e vi auguro una buona settimana nel nome del Signore il Dio Grande di Israele, il Popolo Santo ciao e alla prossima Ciao.